Benvenuti, pinguini, e buon Natale! Dopo aver parlato della storia dei C e dei C++, mi avete chiesto nei commenti di mettere a confronto i diversi standard. E in questo video metterò a confronto i standard di C. C++ lo farò un'altra volta. Come dicevo in questo video, il C che abbiamo oggi non è lo stesso di anzi sì, quindi di C89, è sicuramente non è lo stesso di quello che avevano fatto KerniGun e Ritchie. Oh, che cazzo, che fa! In particolare, oggi metterò a confronto, anzi sì, C99, C11 e infine C2X, che è l'ultima versione che ancora non è stata ratificata, ma si pensa che uscirà nel 2023. Che comunque è già implementata in alcuni compilatori, tra cui GCC, che è quello che utilizzerò oggi. Se avete notato bene, non parlerò di C17, perché C17 non introduce modifiche al linguaggio, ovvero alla sintassi del linguaggio, ma risolve dei bug e da quello che ho capito sono dei bug della standard library, ovvero della runtime. E Siccome alcuni di questi sono leggermente tecnici, guardate quanto ce ne sono, io parlerò in questo video solamente dei cambiamenti alla sintassi. Ovviamente negli anni i cambiamenti sono stati diversi e non posso focalizzarmi su tutto e infatti l'esempio che ho preparato prende in esame alcuni dei cambiamenti fatti in tutti gli standard che vi ho citato. In particolare mi focalizzerò, vado a leggere qua le mie note, sulla dichiarazione di funzione stile KNR eh, Struct Anonyme, dichiarazione, inizializzazione, distract, intermingled variable declaration, ovvero quando noi dichiariamo le variabili o in un qualunque posto in una funzione. E infine anche degli stili di commenti, ovvero i commenti in programmazione. L'esempio che ho preparato ovviamente l'ho rifatto in diverse versioni e vi assicuro che tutto compila, però quando andremo ovviamente al computer ci saranno degli errori dei warning di compilazione, è chiaro. L'esempio che ho preparato è a tema Star Trek, perché io sono un Trekkie convinto. E anche perché io sono più che sicuro che nella Enterprise si utilizza C. Come potete vedere da questo frame, per me questo è C o C++. Attenzione, piccola disclaimer. Uh, Ovviamente il codice che ho fatto è un po' sporchetto, non rispecchia le tattiche standard di software engineering, sala madonna. Quindi, non scrivete nei commenti, oh, ma qua perché hai fatto questa cosa, non si fa così? Sì, lo so, il codice è sporco e il focus di questo video non è quello di scrivere un codice bello, ma quello di scrivere del codice che compila in certe versioni e non compila in altre versioni. Quindi, sì, ho fatto delle cose un po' discutibili, ma chi se ne frega. Quindi se mi scrivete nei commenti roba tipo ma perché ho utilizzato float invece che Long Long Int, io quei commenti li ignorerò. Tuttavia incoraggio e vi chiedo anche di scrivermi i commenti che sono sul tema. Magari c'è una particolare cosa dello standard che volete che mi focalizzo in un altro video? Fatemelo sapere. Prima di andare al computer, che il compilatore è più o meno pronto, perché devo riavviare su Linux, eh, faccio una piccola premessa sul compilatore che ho, che ho utilizzato. Come ho già detto prima, utilizzo GCC. Non ricordo la versione, ma questo non importa. Per far sì che GCC inizi a sparare errori e warning di compilazione e far applicare in maniera meticolosa e rigorosa i diversi standard, bisogna applicare dei flag durante la compilazione. Uno di questi è il pedantic, che praticamente rende GCC un po' come me, un rompiballe, dà warning su tutto. E questo io anche lo accompagno con il flag WALL, che spara tutti i warning possibili e immaginabili. Infine utilizzo il flag STD che mi permette semplicemente di specificare di volta in volta lo standard che devo utilizzare. Detto ciò andiamo a computer. Dunque, questo è l'esempio che ho preparato, ho messo qua una funzione che semplicemente stampa la versione standard del compilatore C, poi ho creato una struct per un ufficiale della flotta stellare che ha un nome, un ruolo, un grado e per chi ha visto Trek sa che esistono anche le divisioni o le sezioni, quindi c'è la sezione comando, la sezione sicurezza, la sezione operazioni, medica e scientifica, e poi qua ho messo una abstract, che adesso ne parliamo un po' meglio, per mettere l'assegnazione dell'alloggio. Un alloggio è identificato dal ponte, cioè in quale ponte della nave si trova l'alloggio di questo ufficiale, e da una stanza. Questo è quello che viene chiamata una struct anonima. Ora, quando io leggevo informazioni su quando guardo una struct anonima, pensavo che una struct anonima era quando non veniva messo un nome della struct. E in realtà, ho scoperto che quando non viene messo un identificatore alla struct, infatti, vedete qua, questa struct, che è annidata a questa qua di ufficiale, di, di officer, non ha... Un nome dell'identificatore cioè questo è un campo di questa struct ma non c'è il nome dell'identificatore come ce l'abbiamo qua e qua Quindi la vostra domanda potrebbe essere come accediamo ai campi di questa struct annidata se non sappiamo il nome del campo lo vediamo dopo poi ho creato delle funzioni di supporto in cui eh, ottengo il nome del grado Passato stato il grado, se il grado è uguale a 1 è un guardia marina, se il grado è uguale a 1.5 è un tenente, in inglese si chiama junior grade, cioè significa un sottotenente, se il grado è uguale a 2 è tenente, 2.5 è tenente comandante, 3 è comandante, 4 è capitano, altrimenti sconosciuto. Motivo, diciamo, se possiamo dire, per cui ho fatto rank di tipo flot perché ci sono tipo 3 grado 1 e il grado 2 e dei gradi intermedi che in set track vengono identificati con un pallino di colore scuro. Ora qua, notate questa definizione, io ho messo il parametro formale rank senza tipo e il tipo l'ho scritto qui sotto. Questo è il modo per definire le funzioni secondo lo stile di Kiernigan Ricci. E come c'è scritto qua in un commento... Dall'ultimo standard eh, C2X, questa operazione non è più permessa perché le definizioni di questo stile sono diventate quelle che si dice deprecate, cioè non si possono più usare. Quindi ci aspetteremmo qua un errore di compilazione. Ma andiamo avanti. Ho fatto una funzione molto simile per ottenere il nome della sezione, quindi perché qua ho utilizzato un numeratore posso semplicemente utilizzare uno switch va bene, questa è classica amministrazione poi qui ho una funzione che mi stampa la scheda di un ufficiale quindi nome, grado, sezione e dove si trovano gli alloggi in inglese gli alloggi si dicono per qualche motivo che mi è sempre sfuggito quarters qui c'è il nostro main sapete che qua ci vanno i due parametri argc e argv ovvero il primo identifica il numero di parametri che vengono passati al programma il secondo è quali sono effettivamente i parametri passati dal programma. In questo programma io non uso parametri da command line e questa, diciamo, è una nuova caratteristica che ci troviamo in nuovo standard C2X che posso mettere i tipi, ma posso mettere i nomi per avere dei parametri anonimi. Certo, qualcuno potrebbe dire, puoi anche omettere questo, sì, ce lo permette, però vi voglio introdurre a questa nuova cosa dei parametri anonimi che prima in sì non esisteva. Stampo la versione del compilatore. Qui inizializzo un capitano, cui ho messo come nome Jean-Luc Picard. Spero che voi abbiate mai visto Star Trek The Next Generation. Il ruolo è ufficiale in comando della USS Enterprise NCC-1701D il grado è 4 capitano perché Picard ha 4 pallini sezione comando, ponte 8, stanza 3601 vedete questi due cambi che erano nella struct annidata poiché è anonima io posso semplicemente utilizzare i nomi all'interno della sottostract per accedere ai campi. questo tipo di iniziazione si può fare almeno in questo standard e qua io faccio un altro tipo di inizializzazione. Cioè prima inizializzo la variabile XO che è di sempre tipo eh, officer, in cui inizializzo questi cambi in maniera diversa. Il motivo lo vediamo fra un po'. E XO è un'abbreviazione di executive officer che di solito in alcune circostanze si identifica il primo ufficiale di una astronave della federazione abbiamo il nome, William Rack, primo ufficiale della USS Enterprise, grado 3 perché i comandanti hanno tre pallini, sezione di comando, ponte 8912. Cerco a precisare che queste informazioni, di dove si trovano gli alloggi di questo ufficiale, è fedele alla serie. Le sono andate a cercare, non sono a caso. Poi qua chiamo semplicemente la funzione print officer per capitano e print officer per XO e mi stampo la scheda. Poi qui abbiamo un classico retorno in zero per il main Così, diciamo, il compilatore sì, non si imbrottisce. Il motivo per cui qui siete questo errore è perché da quello che ho capito, ehm, l'editor di Visual Studio Code mi pare di capire che forse non implementa lo standard C2X. Però questa cosa non ci dà errori di compilazione. Altre cose ci danno errori di compilazione, ma questa proprio no. E quindi andiamo a compilare e vediamo cosa succede. Questo file si chiama C2X. X. Quindi facciamo gcc tritino dash da, w all dash ehm, pedantic dash std uguale. Si, sì. o <coughs> no, ho sbagliato. Aspetta, qui c'è qualche disagio. Ok, dove x meno o, non so perché sta facendo così, però sono sicuro che funziona chiamiamolo c2x c2x.c C2X. quindi significa che sto compilando il file c2x.c e l'output lo chiamerò c2x vediamo che succede ecco, il warning che otteniamo è che non possiamo utilizzare con questo standard lo stile vecchio di definizione delle funzioni di GetRang. perché se andiamo qua a getrang ci vediamo questa cosa qua e io già vi avevo detto che questa cosa ha ah, C2x sì, non piace infatti per togliere il problema dobbiamo cambiare la definizione in questa maniera infatti se io ora compilo funziona tutto quindi cosa abbiamo visto? abbiamo visto che nello standard C2X non possiamo utilizzare la vecchia definizione delle funzioni come era stata pensata da Kernical e Ricci e possiamo utilizzare i parametri anonimi. Infatti, se io eseguo compilatore eh, 2020 qui ancora non hanno messo un mese perché ancora, come dicevo, lo standard non è stato ratificato e abbiamo qua la scheda dei nostri due ufficiali della flotta stellare bene, benissimo adesso compiliamo lo stesso codice ma utilizzando lo standard C11 ecco, lo standard C11 già inizia a lamentarsi perché dice che questo standard non supporta l'omissione dei nomi dei parametri e questa cosa diciamo si può fare infatti da C2X in poi quindi qua dobbiamo mettere arg C, e qua dobbiamo mettere argv. Ovviamente ci possiamo mettere qualunque nome però teniamo quelli standard adesso proviamo a compilare questa e infatti funziona bene bene ok tutto resta più o meno uguale tutto funziona tra l'altro poiché stiamo cambiando standard, e uh, stiamo utilizzando standard C11 possiamo anche ripristinare il modo diciamo vecchio per definire le funzioni vediamo se funziona, infatti tutto funziona e infatti adesso noi abbiamo qua una versione del compilatore standard che è diversa che è eh, 2011-12 bene, benissimo, adesso andiamo a vedere eh, gli altri standard vediamo cosa succede se io compito lo stesso codice con C99 ecco, C99 qui abbiamo dei disagi perché praticamente ci dice che il C99 non supporta o Union senza nome e quindi noi qua dovremmo mettere Dov'è? Qua Un nome di un identificatore Per esempio Quarters Per gli alloggi Però se facciamo questa cosa Otteniamo tanti altri errori di compilazione Oh, devo salvare il file Otteniamo tanti errori di compilazione Perché adesso Lui qua dice che questo deck room Deck room qua non lo ritrova più Apriamo un file che già avevo preparato Con C99 Dove Praticamente ho fatto questa modifica aggiungendo quarters e infatti qua devo anche cambiare quelle due righe in questa. Questa cosa ho fare qua, poiché C99 non supporta le stack anonime, come lo si può fare in C11? E quindi vediamo cosa succede se compilo questo file C99 utilizzando lo standard C99. Non succede nulla. E C99, e infatti funziona tutto. Versione del compratore 1999.01, benissimo, benissimo. Adesso proviamo a compilare questo file. C99. Adesso proviamo a compilare questo file, ma con lo standard del 89 qui otteniamo uno sbotto di errori già lo so allora vediamo cosa succede intanto la prima cosa che succede è che la macro stdc version non è definita no, non c'è un altro errore che otteniamo è che questo tipo di commenti intanto da doppia slash come nello stile di C++ non si può fare perché questa cosa è stata introdotta da C99 in poi. C89 non permette questo genere di inizializzazione, proprio non si può fare, infatti qua otteniamo tutta una serie di errori, un'altra cosa che non ci permette di fare è di mischiare la dichiarazione e il codice, perché come vi dicevo, la dichiarazione delle variabili in anzi sì, deve essere in cima, dopo la prima istruzione che non è un'inizializzazione di una variabile, non possiamo più avere altre variabili. Quindi qui ci sarebbero uno sbotto di problemi da risolvere E io però ho fatto un altro file Si89 che fondamentalmente risolve diciamo, tutti questi problemi Intanto mi sono creato una if and def Se questa macro non è definita Me la sono creata io con 1989, cioè 189.01 ho messo così gennaio alla... così, a caso quindi questo errore di compilazione che dove mi diceva che non trovava questa macro non ce l'abbiamo più Poi qua ho dovuto cambiare tutto Qui praticamente ho copiato questo in questo Ora se voi siete attenti questo codice non compilerà ugualmente Ma vediamo perché Intanto mettiamoci qua l'altro nome del file c89 c89 perché praticamente lui mi sta dicendo che non possiamo avere questa roba, cioè le variabili devono stare all'inizio, anzi manco questo si può fare, lo metto proprio qua, perché abbiamo questa cosa, print comp compiler, estilvezion che è già un'istruzione, e poi lui non piace questo commento, quindi questo commento lo mettiamo col classico stile multilinea, e credo che ci dovremmo essere. Certo, se salvassi il file ci dovremmo essere. E infatti, funziona. E guardate qua la mia mancro, mi stampa eh, 18901, che è quello che avevo definito io con, questa, diciamo, con queste tre righe di preprocessore. Benissimo, pinguini, Spero di essere stato chiaro e aver mostrato queste differenze nello standard C. Quindi, ritorniamo. Benissimo, pinguini, tutti questi esempi che avete visto al computer li troverete nel mio GitHub che ho fatto per il canale, di cui il link è in descrizione. Quindi, fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto e se avete dei commenti inerenti a quello che ho fatto. Ovviamente, per favore, come dicevo prima, non fate commenti sulla qualità del codice, ma commenti inerenti agli standard. Come al solito, io vi ringrazio per aver guardato questo video e se siete nuovi, iscrivetevi al canale e di la campanellina. Se questo video vi è piaciuto, perché no? Lasciate un like e quindi io vi rimando agli altri video della Coda Academy di questo canale e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!